Ciao a tutti, ragazzi. Noi siamo Diamatix e Marco 007 e siamo tornati su Paper Mario di Origami King. Nell'ultimo episodio abbiamo incontrato no, non è vero, non abbiamo incontrato Bobby. Uh, abbiamo perso Bobby. Abbiamo perso oh, oh, Bobby e oh, oh. l'abbiamo ritrovato in un campo volte. di ricci. Eh. <ride> in, però l'abbiamo ritrovato per l'ultima volta in un campo di ricci. Ora lo, lo useremo come piattaforma, come, come peso per la piattaforma. Yes. Dai Bobby No No okay. <ride> ok Fatti utile Ok Bobby Sali su quel pannello Sì oh però stai calma Ricevuto Perché ha gli occhi chiusi Olivia boh. Bravo sembra un giapponese Due <ride> <ride> Sì ha funzionato Adesso possiamo entrare nel santuario cioè, credo che, cre che Mario e Luigi siano italiani in Giappone. Bobby, tu non vieni con noi? Il bello è che boh, l'entrata per un santuario è semplicemente salire due persone sulle delle piastrelle. Cioè, chiunque potrebbe poi... entrare così. Eh. Ma che poi... Bobby, perché non stai entrando, scusa? Ha della valetà a premere Chi? quel pannello e mi ha sfid... <ride> sfiancato. <ride> perché? Sei pigro. Non ho fatto paura di entrare nel santuario buio pieno di trappole mossi? No, assolutamente no. Quindi sì, resterò qui a riposarmi un po' salutatemi tanto con il cartomagno dell'acqua però di sicuro sarà un tipo tosto Uccino Devi aiutarmi Pua. Ehi c'è una festa qui Vieni Bobby <ride> Niente Festa? Non amici? Nuovi <ride> <gli> amici <ride> Beh dai Non fare cretinate Ok, okay. Santuario delle acque Guarda la statua giù Che sa il cartomagno dell'acqua Cosa si sta perdendo Bobby? E di chi è il dio del il cartomagno dell'acqua? È un serpente. No, di oh chi oh è oh dio? Sì, Sei il cartomagno della terra è, è il dio dei cupa. Boh, dei pesci smack. <ride> <ride> che ti odio? A caso. Vai, vai a, a sinistra, prendi quel blocco, poi vai a destra. Prendi quel blocco e poi vai a sinistra. Allora iniziamo. Uh, e eh, vabbè, è ovvio che. Uno scarato da Beo. Sarebbe utile tenere il radar. Il radar. No, non serve, c'è la campanella. Grazie per avermi salvato usando i tuoi preziosi coriandoli. A proposito devi sapere che i coriandoli cadono. Oh mio dio, basta. Ah. Non posso. Se strappiamo i Todd possiamo farne dei coriandoli. No, oh, assolutamente. Sicuramente gli utili di battaglia sono. Ok, <ride> comunque il radar lo attiviamo soltanto. In realtà lo attiviamo soltanto quando c'è una campanella e non riusciamo a trovare il Todd da nessuna parte. Beh questo è un nuovo nemico e non so neanche come si chiama. È Oddio, più 10, hai visto? Più 10 mi ha dato. Aspetta. Anche se mi doveva uh, dare un Oh, Perché ti ha dato due mosse? Anche se ne bastava una. Boh? Ah, semplicemente granchio si chiama. Ehm um, e spinoso no? Non hai visto saltandoci su perché ti Ah già male. è vero. <ride> Bim, bim, bim, bim, bim. Beh, one shotati quindi non abbiamo visto nulla di questi qua. Sappiamo sì, solo che hanno. hanno meno di, di, di. 17 di vita. Però Ma anche meno di 7. Hai 16. visto? Yeah. Cosa? Ah, sono pure meglio di quelle di ferro, sono lucenti di ferro. Ah oh, wow. Cool. Cool. Uh, uh, no, consiglia. Olivia. Intendi. Yep accessori no armi sono... uh. ferro forti, salto lucente delle scarpe di ferro standard cioè, ha... cioè questo contro gli spunzoni questo più forti questo più forti contro gli spunzoni per il momento l'attacco più forte eh. che hai sono le scarpe il ferro salto lucente uh, vabbè. martello martello martello. Bravo. e questa non è tagliata quindi dobbiamo vedremo un attacco eh, dai Devo vedere quanto danno faceva all'audio. Sì. <ride> Cos'è sta roba? No? Ah, sono di cui no? pensavo essere tipo dei, dei codini. Sì, appunto, indietro hanno delle ombre che sembrano qualcosa di strano. Sembrano dei capelli, sembrano tipo... Un attimo. Quelli che hanno i capelli lunghi. E scusa, come faccio ora? Potevi evitare di spostare quel cubo, lo devi spostare là e poi spostare quello di dietro pure. Un attimo, cosa? Metti come avevi messo tutto prima. Questo qua, invece di spostarlo qui, lo metti qua. E questo lo metti qua pure. Scusa, Vai, così. Sì, ora sposta questo qui e questo qui E come faccio? Hai, mi ho preso una mossa non fa niente <ride> Vabbè, uccidiamo i Koopa e uccidiamo soltanto metà di quelli Uno sopravviverà Tutti sopravviveranno Che il tuo salto non è mai Tanto al fastidio. prossimo li ammazzo Martello Che fai? Devo uccidere solo a metà così vediamo almeno un attacco di oh, no, questo. Vabbè, vabbè, vabbè. Oh. A questo punto bastava che non li colpivi, basta colpivi l'altro Koopa ti, ti fanno malissimo Mi hanno fatto tre parando e non parando Va bene, ora ho, ho abbastanza mosse per ucciderli tutti Solo che in effetti sarebbe meglio se mettessi prima il, il guscio il Devi solo ruotare, altri. che cosa stai facendo? Eh lo so, ma voglio mettere il guscio davanti a tutto così Non fa che... niente Vabbè Così potevo ucciderlo subito questo Come eh, lo metti davanti con due mosse appunto, è appunto impossibile Ecco vabbè Morti E tra poco morti pure questi Yit Yit non è il lanciamartello Lanciartello Com'è che si chiamava Lanciartello mi so No, abbiamo li... visto che qualcuno ha, fatto, ha votato per sticker star nei, nei sondaggi Cercate di votare per dei giochi migliori mm. No, vabbè, va, va bene sticker star, se no non li avremmo neanche messi nel sondaggio mm. Vabbè, nuovo nemico, granchio blu Se si chiama granchio pure questo, allora è proprio stupida Allora Prima così Ok Vedi oh. uh, come un si Un attimo chiama? come si chiama <ride> Cioè è semplicemente più veloce Non lo so Sarà un recolor Tipo ah, eh, Bravo Marco mm. complimenti vai uccidiamo questi Tanto sono lo stesso nemico Probabilmente hanno più vita E più attacco Quindi non moriranno adesso Secondo me sono, sono, sono come i Koopa blu cioè i cupa blu volevo dire, i Koopa rossi Vedi fanno pure gli attacchi insieme, quindi... 18 danni <ride> <ride> E saranno uguali agli eh, altri Ok, ora cerchiamo di andare via um, Ti quello basta quello normale, sono già in fin di vita Ma Come che prendi l'eccellente la, il fantastico e uccidi. Occhi d'occhi. Un pick up risolto però non ho avuto zero danni Ma quelli che sono gli alti e i bassi? Non lo so Mi, <ride> Mi sono... ha fermato il salto per... quel. Per... Nel che uh, controlla cos'è però eh, c'è qualche Todd qui rompicampo dici? <ride> no non era nemmeno una battuta Ma mi sa che devi a quello piedistato là si sì, insomma volevo vedere se c'era un Todd in giro no ah wow è un puzzle sufficiente molto così easy vai vai non lo so cioè mm -hmm. um. Non lo so cosa sto facendo Mi che ti basta collegarli tutti a quei tubi là di fuori Così? No, come no. prima l'avevi messo N Non voglio parlare con questo C'è un granchio che si nasconde Così uh, Muovi Vabbè dai, prova Ah ok, consiglia, devi parlare per forza No, stai Va cliccando tu No, no, no, no, ho premuto Izzo, ho premuto B Vabbè, no, non ho la più pallida idea di cosa bisogna fare qui Diamo un'occhiata in giro, forse troviamo qualche indizio per risolvere questo rompicapo Vedi, è irrisolvibile per ora E quel granchio non ci interessa Where is it? Ok, quindi la parte sinistra del... del... del santuario per ora no, è irrisolvibile. quindi forse tagliamo Okay. Lol. ok ok What? ok Where? uccidi <ride> quello Uh. ok beh taglio ok abbiamo sconfitto questo non ha fatto attacchi quindi appunto L abbiamo ucciso subito Perché appare solo se ci fermiamo? Mm. Aspetta che appare Ora Perfetto, uccidilo Salta lì sopra Oddio Ora le puoi saltare sopra, vedi? Uh. Eh. Eh <ride> Ho capito, forse No Non ho capito Non mm, devi scappare eh, cerco di metterli in qualche modo Non lo so come metterli eh, Troppo tardi No li eh. ho pure messi storchi Eh ma no Ho sbagliato Vabbè Questi muoiono Oh, non posso fare sempre un fantastico Divi. È difficile No, non lo hai Cosa? Non si possono muovere Ah, già Quanto Non fa niente, fallo slidare indietro così li salti sopra a me Che senso, così? me l'ha preso come risolto oh. uccido questo ma com'è che quello è vivo? era quello che hai lasciato fuori prima wow <ride> oh oh sono diventati Ah cazzini. ok, questo è un riferimento al primo Mario Bros Granchi sono questi da lì E appunto Bene, ora devono morire Nah, I don't think they will yep. Nuova mossa, pure Veramente la stessa No, prima faceva un altro Io mi ricordo che l'ho già fatto così Buon controllo nell'editing Ah oh, finalmente Vittoria Yeee <ride> Ho avuto il bonus Della battaglia Solo per la vittoria oh, Perfetto Ora prendi quel coso Ora sono tutti blu Prendi quel coso Usa il blocco power E poi scappa Ma poi non diventano blu Se usi il blocco power Blu? Non mi interessa Vai Cosa pensi che sia? Non abbiamo visto qualcosa di quadrato Come questo non qua nei paraggi mm -hmm. No. Una specie di pannello? Ma sì, dov'è che stava? Beh, almeno non fa... Lo il tutorial Ora scappa, non li combatto Nessun Ted... Nessun Ted, sì eh, nessun, nessun Ted, nessun Ted ah, qui. Ah, ah, ah Ah, ma certo, questo... Vabbè Yay, ora il puzzle è irrisolvibile. <ride> Visto proprio della misura giusta, vediamo se si può infilare a questo fan come l'ultima mossa. Vabbè, facciamo la risoluzione che avevamo messo prima. Poi questa. E poi questa. Yay. Ma. Ok per <ride> nulla quello che abbiamo fatto <ride> noi, Appunto, che fa avanti, avanti, avanti e dietro mossa. due volte bene, ora ah probabilmente gira la roba ce l'abbiamo fatta, guarda quanta acqua dove pensi che finisca, non io ho un'idea che ne dici tipo del lago che aveva bisogno di acqua eh olivia oh io pensavo che dovessimo in effetti no, non è vero, non arriva al lago non può arrivare al lago, Noi dobbiamo conquistare il. Conquistare, conquistare il. Conquistare. Potere del, del cartomagno dell'acqua. Vedi ora girano le ruote e, e ruoterà pure questa piattaforma dell'inizio, probabilmente. Magari appare quel Todd di prima. Maybe. No, invece dobbiamo andare a fare il pazzo dall'altro lato. Adesso. Vedi sì. uh. Oh ora la bocca del cartomagno dell'acqua è aperta a metà sembra quasi che sia rimasto a bocca aperta Era sorpreso perché ho trovato la soluzione <ride> Io ho trovato la soluzione Infatti ha scritto ai Ho letto ah. male io Come faccio a scendere giù? Non Non ecco la soluzione occhi d'occhi Ah, eccolo. Che cosa? Il fatto nel il coso che ci porta giù. Swooper. Per la prima volta non ho preso danno. Yay. E spero che quelli non siano Swooper potenziati. Cioè, mi wow, un po statuina qui. frigorifero del ristorante me l'avevo già dimenticato sto oggetto ed è così importante da.. Ah eccolo il Todd, è una delle finestre. C'è anche uno strappo. Scappo. Ancora. Scappo. E ora lascia uh, Oddio, quante monete. Battaglia ondate. No meglio. <ride> oddio. Questo non lo eh, mai sono Todd. Sono. cioè sono Todd, sono swooper normali. Questi erano normali Perché hai premuto ah, sì. A prima? Ah Quanta idiozia Vabbè questi Swooper mi faranno tipo attacco zero Come i Goomba Spero Questi non li one shot è morto comunque perché sono svuoter Bombardiere aiuto Yeet. ah ed è morto ucciso perché <ride> Yes. Beh, questi non li posso mettere insieme, quindi... Non tieni... vedi. <ride> eh sì, perché era impossibile con 5. Guardate quanti Todd che stanno già nel cosmo. Quanti? Eh. Che ne saranno assolutamente inutili. Prima o poi li dovrei usare. Tipo nel prossimo boss. Potresti anche premere Y e pagare loro. Vedi? Prende quel Todd Sbonk Che razza di forma hai preso? Yes. Meno male che mi hai notato. Pensavo di essere condannato a vivere il resto dei miei giorni come decorazione di questo umido tempio. Wow Ora hai 90 pv bat in battaglia. <ride> È vero! Intanto ti sei anche ricaricato i pv, quindi a quanto pare i tuoi pv sono aumentati di nuovo Mario, sei anche più forte. Mm. Yay, one shot wow, sono boss. talmente felice di essere stato salvato, che ho provato un vero proprio cuore. Non pensavo di essere ne capace, forse quando mi viene fame allora posso materializzare un panino. Continua a sperarci. Comunque martella lì che c'è qualcosa. Quindi cos'è che voleva? Continua a martellare, che forse, non lo so. Però devi andare dietro, sicuramente. C'è cioè, qualche... Eh, una porta. Detto. Lo sapevo. Cioè non l'avevo detto, però lo sapevo mi pensavo un attimo non è che si può andare più avanti no, no. sarà un forziere questo sì. ah wow cuore, cuore PV, pv ma si sì, e io abbiamo 85 pv e invece no è una no, statua eterna. una statua <ride> come scrive sul... ad andare dall'altro lato vi dice nient'altro uh, qui non c'è niente la, abbiamo preso tutto da qui intendo per andare dall'altro lato No, non c'è neanche la porta, quindi sarebbe pure inutile. Um, come scrivere sul, sul notebook Starright? Inscrive il not. <ride> È una cosa inutile quel cuore. Ok, mi sa che non li devi rompere tutti, però. E io li rompo tutti, però. Okay, statuetta, guarda. Un una statuetta, pau. Perfetto. Yeeeey. Yeah. Yay. Perfetto abbiamo finito i tesori della collezione Vedi quello come allora, lo raggiungi La prossima parte no uh, Quello probabilmente si raggiunge salendo I fresbonk Perché sei andato giù? Sono andato giù per Ok Abbiamo sconfitto questi E lui ha portato gli occhiali <ride> Mi sa che questi non li devo distruggere Devi Vedi che ci sono gli strappi pure. Sì ma a quanto pare bisogna pure camminarci sopra di. Ok uccisi pure questi Comunque giusto qualcuno devi lasciare Quindi tipo là quello per salire No basta Ok abbiamo scappato questa Sali su quella piattaforma Ma tu sei lento perché ci metti così tre ore? Ok morto un altro Beh, Ma non sali su quella slab là? E sì, e ora? E niente E ora ho ucciso tutte le, le cose Non importa, vai avanti Eh sì, e come ci arrivo qui? Se entro e riesco Esco e rientro <ride> Se entro e riesco Riesci ad andare avanti? E la risposta è in loop Allora, questo lo levo Perché in Togli quelli che non ti servono Questo uh, No, devi rompere solo questo Questo poi... mi impedisce di andare avanti E questo mi fa andare avanti, bene Vedi Ok fatto Finalmente Ma Sai sopra di nuovo Adesso prendi quelle 100 monete Marco oh. non, cade non cadere Non cadere E ora? ora vai avanti Ero scendo Cioè non c'è niente eh vabbè non le volevo uccidere eh, tutte Non importa, non è di qua che c'è sicuramente una cosa per salire Questo servirebbe per andare a... Proviamo ad andare parte. lì Sì qui ci posso andare sicuro Un nuovo oggetto Che po possiamo usare perché non c'è Non tremmo so. la terra, infligiamo un danno tutti Ecco questo sarebbe utile, se fa più di 10 danni sicuramente Vai, posso servire. Quelli, quelli con i nemici con meno di 10 pv li posso uniscioltare subito. Un'altra statua stato è il cartomagno dell'acqua. Questa fa acqua da tutte le parti. Non brillare per le sue qualità sc scultore, ma in fondo è il signore dell'acqua, mica un artista. Continua pure con il tuo lavoro, caro, caro cartomagno. Non saremo di certo noi a giudicare. Un sacco di questi dialoghi fa Oliga, a me sembrano superficiali e inutili. Ah, La devi, devi andare, andare là E anche là Qui mentre lo strappo basta Quello Todd è là sopra vedi No quello è il fuoco Sto cranchio è là sopra lo vedi Qui dovrebbe stare Eccolo Voglio vedere se c'è altro Aiutami. Non è nello solo una decorazione Ma tutti i miei colori stavano pure bene con tutto il resto Ok Ah Perfetto. ho finito pure i toccare Ora vai in quella porta wow. e finiamo il livello Ora vai indietro e finiamo lo stello Non posso buttarmi Perché dovresti? Lì c'è una porta Ai Vediamo qui Wow, scrivo i, i granchi come un pro. Eh. Cosa devo fare come in Sticker Star nel mondo 1.3? Sì. Questo auto lo devi rompere. Mm. Che fa so, piangere. <ride> È vero. <ride> e quindi ho solo sbloccato questa porta? Basta. Yes. Scommettiamo che c'è un blocco... Mh, ci sono più blocchi, mm, li hai presi tutti Sicuro? Sì Non erano i tesori e i todd Anche Forse <ride> Allora qui ci sarà un altro pezzo di nuovo <ride> Comunque al prossimo corso anche se è sì. prima del boss Il boss uh, lo, Dunque, uh, non sarà molto Sarà molto più avanti Ok finiti gli strappi ma no. okay, che è un'area diversa perché avevi già finito i strappi guarda non avevo già finito gli controlla, strappi controlla che area sei vabbè lì sta il pezzo mappa santuario delle, delle acque uh -huh. no non ho finito nei blocchi negli strappi ti manca anche un blocco nell'area precedente oh no scappa quando <ride> puoi scappare battaglia ondate okay. ok pannello solco 2 perché 2 perché c'era l'altro un pannello rubato dei granchi va rimesso al suo posto. Oh you don't say però prima ripariamo così. Sì, perché strappi. ti servono tutti questi coriandoli, vero? Non li potevi saltare mica prendere il tuo Però po guarda, la lucentezza di sopra è diventata più grande. Perché c'è un altro laboratorio probabilmente. Ho finito pure gli strappi. Ma entraci, che cosa fai? Un attimo, voglio vedere che sta qui. Non c'è nulla, è una scorciatoia. Ah, ok. Beh, ah no, è un caffè un caffè oppure un bar mm -hmm. sono mm -hmm. due tipi di bar cioè un tipo di bar il caffè tipo una locandina guarda guarda chi viene a prendersi qualcosa da bere non lui e neanche lui offro io <ride> cosa prendi? il caffettino cioè non metti vediamo niente. cosa fa mm. probabilmente tipo quello la lepre oppure tartaruga probabilmente cura non mi aspettavo certo di doverti spuntare qui Mario, questo posto dovrebbe essere segreto. Gli scagnozzi vengono qui per rilassarsi dopo una lunga giornata al servizio dei cattivi. So che probabilmente non dovrei servirti, ma per stavolta fare un'eccezione. Dato che sei qui Mario, pensi che anche i Goomba siano veri scagnozzi migliori di tutti, è vero? Siamo degli scagnozzi. Volevo dire, noi siamo quelli che di solito deve affrontare per primi, no? Siamo la prima linea e questo prova che siamo i preferiti di Bowser, diamo sempre il massimo noi. Certo che no. Siamo noi i tipi timidi migliori, massimo impegno, costanza assoluta. Ultimamente sono stati mol molto i tipi timidi da Anche bosser. se sono di Yoshi in realtà. Appunto. Però vabbè. Che scagnozzo pilotava la vettura del boss nel, sal nel salvataggio del castello di Peach, un tipo timido. Pilotava? Ah, è vero. Ho sentito anche ho sentito che eh, anche il tizio origami ha provocato tutto e eh, era travestito da tipo timido. Appunto. <ride> Piantate tra voi due, scusate, scusali Mario, questi due non riescono a proprio a non litigare. Che poi non ho capito da dove viene quel tipo timido che ci ha salvati ancora. Kumba o tipi timidi, siamo tutti nella stessa barca, bevi pure il tuo caffè in pace. E poi mi cura i danni, cioè due. Sì, cura, cura al massimo, però io avevo solo due danni. E eh vabbè. Beh dai, gli blocco salvataggio, dove sei? Nah. Ok, salta giù No. cadere no no no no no no no no non voglio incontri No no no no perché mi sono caduto Ah beh Because you are fat Because you are fat No dai ok Mario è così grasso che non passa dalla porta Che non passa su uno scalino vabbè Aia Bravo. dai ti prego fammi salvare dopo questo metti tutto a posto così quel drago là inizia a vomitare acqua allora. quella ruota lì inizia ah, a andare samina ah si può inviare un pannello anche qui dentro oh, you don't say olivia grazie bene ora devo ancora risolverlo questo però allora. ok e muri metti tutto come stava prima tranne per questo ah ecco ecco va lol Oh, ce l'abbiamo fatta, alleluia Bisogna metterlo tipo a S Mio Dio Finalmente Ci avevamo messo 15 minuti a farlo Non proprio Beh sì, stavamo a 33, una cosa del genere Ma speriamo che ci sia subito un salvataggio ok non, non tanto bella la ricompensa però ok ah, sono un sacco di soldi lo so però non sono abbastanza per, per oh, non dire il, i, i 15 minuti persi alleluia ce l'abbiamo fatta mo quello riempie quello va giù e quello si, si apre, apre finalmente possiamo sconfiggere il boss che e non sconfiggeremo la bocca è spalancata sembra quasi che stia ruggendo e eh. eh, guarda dentro la bocca forse quelle scale condurranno la cartomagna vera e propria. spero che riusciamo a salire senza venire inghiottiti ogni volta sta battuta deve fare fatemi salire no oh, finalmente. ho preso il treno che va un po' più in ritardo quindi ragazzi vi ricordo di iscrivervi se non siete ancora iscritti ci vediamo alla prossima parte di Paper Mario di Origami King. Ciao!